Salve a tutti ragazzi, sono S2004 e oggi siamo su un nuovo video di Fortnite visto che è uscita la nuova season e allora andiamo in zone che non ho ancora visitato tipo quelle là e mi sa che l'ho troppato troppo presto comunque ehm, allora era da un po' che non portavo più Fortnite ho deciso di portarlo giusto così per fare qualcosa tra l'altro ho appena notato che in chat ti viene scritto quando sali di livello Non lo sapevo Comunque Ho una nuova skin eh, probabilmente l'avrete vista da live di altre persone con cui ho giocato Ho già giocato un po' la season, ho già vinto anche una partita però Vincere una partita in questa season qui diciamo che è un po' più semplice Andiamo a prova Perché Laggiù mi sa che non c'è niente poi questa zona qua ancora non l'ho vista quindi Ci va bene lo stesso Allora non so neanche come troppare Ci sono un sacco di nuove armi Innanzitutto Ma io spero di non spoilerare eh, robe A persone che non hanno ancora visto la nuova season comunque Allora Cioè in realtà hanno, comp hanno completamente preso non so, Cioè hanno fatto tutte le nuove armi Comunque hanno cambiato anche il matchmaking, adesso eh, si fa in base al tuo livello, immagino, perché effettivamente adesso trovi molta più gente che non è brava a giocare, come me, <ride> e vabbè. Comunque spero di non star parlando troppo piano, perché io dico sempre che non devo parlare piano, poi dopo però parlo piano perché mi sembra di star parlando da soliti effettivamente è così, però dovrei imparare a parlare un po' meglio. Allora, facciamoci un po' questi scudi, visto che ne abbiamo due. Poi, diciamo che siamo già messi abbastanza bene, ci manca solo più un cecchino. Siamo a posto, non vediamo, non so se c'è qualcosa che abbiamo lasciato indietro che dobbiamo prendere e a questo punto mi sa che dobbiamo fare un po' di materiali allora prendiamoci questo medikit e sono arri arriva arrivata al livello 6 ho sbloccato una nuova emote Viva. allora non ho ancora comprato il pass perché sono povero di V-Bucks in questo momento ne ho pochi eh, visto che appena iniziato potrei anche dire quali sono le cose che mi piacciono di più e cioè, pens stavo pensando di provare anche a fare un video su salva il mondo che arriva dopo che volevo far vedere il nuovo pass e tra l'altro una nuova cosa che hanno aggiunto oltre ad aver cambiato tutta la mappa che probabilmente siete già accorti che si può nascondere nei cespugli quindi è ottimo i camper e eh, vabbè quindi allora facciamoci un po' di materiali perché sennò no, eh, altre cose tentiamo di vincere questa partita mentre che ci siamo va quindi luttiamo per bene in realtà hanno aggiunto anche le barche Ah nuovo punto cargo schianto no non l'ho detto bene scritto. ah hanno aggiunto anche il lampo fucile che a me piace un botto ah, ecco c'è chi eh, hanno tolto un sacco di altre pivole tra l'altro aspetta non ho ancora visto come qua se c'era qualcosa e sono stato un po' stupido perché ho fatto andare là sulla barca giustamente deve andare qua tra l'altro scusate se ho avviato così bruscamente la registrazione ma diciamo che era già iniziata la partita quando ho iniziato a registrare comunque Ah, c'è il volume un po' troppo alto, l'ho perso un po'. Tra l'altro sulla barca si possono anche sparare razzi. Non so se l'ho detto, ma cioè non l'ho detto però. Non so se lo sapevate. ma ah, qua ci sono un sacco di casse. C'è anche un fucile dorato e... ...e tre scudi, non so se prenderli però. Ah ecco hanno aggiunto anche la canna da pesca con cui si può pescare ma direi evitiamo perché diciamo che non è proprio il top mettersi da pescare adesso se trovessi un pompa un po' decente allora innanzitutto abbiamo posato i medikit qua prendiamoci i medikit e posiamo la mitraglietta che tanto non la uso mai poi altre cose una mappa coperta dal coso dell'editing che voi non vedete, comunque lì sopra la mappa ho qualcosa che mi dice che sto, che sto registrando e mi dice se sto ascoltando l'audio, se si sente l'audio vuol dire è tutto ma mi sta coprendo la visuale, allora hanno cambiato un sacco di cose ed effettivamente a molte persone Piace anche a quelli nuovi per imparare A giocare Cioè per imparare, non a reimparare Allora, innanzitutto Equipaggiamo questo Poi Hanno messo anche le farfalle Però a livello Terreno Prima non erano molto terreni Non le potevi neanche colpire Ha sposto un attimo il coso Non si può spostare Perfetto Va bene, mi tengo la mappa lì cioè mi tengo il coso di sopra allora sta arrivando la safe devo aprire la cosa perché sennò non vedo dove, se sto andando dritto mm, direi che sono messi bene tranne per il pop perché questo non sono capace di usarlo e direi prendiamoci questi invece che i medikit che i medikit sono buoni, ma sono troppo lunghi da fare, quindi è meglio fare così. Poi, perché ho aperto l'inventario, stanno sparando a quello là. Quindi noi giustamente intromettiamoci e facciamoci il video. Cavolo, ho peccato per un pochissimo. Andiamo pronti muri se non bacco Ah scusate se non parlo ma sono concentrato diciamo. Allora qua c'è della roba Cecchino ottimo Lui è uscito maledizione l'abbiamo fatta allora vediamo se aveva un pompa di gente ma no. sa di no aveva questa mitraglietta che mi fa cagare poi Sì, un pompa di gente ce l'aveva perfetto non l'ho pushato perché questa pompa non sono capace di usarla poi direi andiamo in safe perché se no è un problema questo è carico, questo è carico, sono lato allora poi cecchino leggendario, ottimo, questo scudino facciamo, eh, scusa facciamocelo anche, e andiamo, tra l'altro hanno aggiunto un sacco di luoghi interessanti tipo il faro, Altre cose, tra l'altro se mi sentite la voce che mi trema un po' e perché fa freddo e va bene. Cioè non va per niente bene, non so perché sono andato a dire va bene quando finisco una frase E questo non va bene Hanno aggiunto una nuova animazione del nuoto Adesso vi faccio anche vedere Prendiamoci Questi proiettili e questa trappola Perfetto Adesso abbiamo quattro trappole È l'unica cosa che è rimasta tra l'altro la trappola poi c'è una nuova animazione del nuoto, ve la vedere. Mm. Intanto, questo è un nuovo cecchino che hanno aggiunto, come si chiama? Si chiama fucile di precisione bolt action, non l'avevo ancora visto. Poi c'è il fucile pesante tattico e il fucile d'assalto. Quindi l'M16, il tattico, non so come si chiama e il Vault Action esiste anche nella realtà, quindi... Poi... Non vedo persone, magari ci vedo dietro, ma non mi sembra... Laggiù è appena sceso un Airdrop... Cioè sta per scendere un Airdrop... Sono rimaste alcune zone, tipo... Eh, corso Commercio che è qua Non lo so dove è per lì Poi, Parco Pacifico eh, E basta, mi sembra solo quelle Si sono aggiunti un sacco di nuove zone E eh, va bene ho una macchina sullo schermo mi sembra sempre di vedere una persona molto lontana che poi non è mai vero quindi GG um, lag allora mettiamo qua hanno aggiunto anche questo nuovo sistema di punti che non ho ancora capito ma Mentre lo capiremo Ah, vi servirebbe un bel pompa leggendario Cioè, non sto credendo tanto, vero? Cioè, io spero di no Tra l'altro, si se di sentire dei colpi È possibile? Forse, allora Approfittiamone che non c'è nessuno e veniamo ad aprire oh, il coso qua o il medikit di nuovo dove sono queste persone qua che c'erano prima perché le sento ma non le vedo devo proprio mettermi una maglia perché fa un sacco freddo allora sto abbassando il tono della voce Questo non va bene Allora devo sempre ricordarmi Che non devo abbassare il tono della voce Io l'abbasso perché Sto parlando da solo Sempre sti pompa di cacca Evviva Sta arrivando la safe Vediamo se c'è qualcuno che sta arrivando qua non mi sembra. Sì, c'è un tipo lì. Di... No, perché sono mosso? Allora, sono... sono un deficiente ti prego di mettermi caricato il cecchino okay. e va bene eh, che pizza, non l'avevo visto, va bene, quanta pizza aveva? Molta, eh, va bene, non mi sono ancora abituato, tra l'altro ho fatto 8000 di esperienza, vabbè proviamo, adesso proviamo a fare una partita salva al mondo e ci vediamo più tardi